Buongiorno a tutti, ci troviamo a Casalecchio di Reno eh, in, in occasione della rassegna di eventi eh, il tema legalità politicamente scorretto, quest'anno ha il titolo Verità, unica ragione di Stato. Siamo qui con Chiara D'Ambros, eh, giornalista e filmmaker. E volevo sapere, ho sempre visto un'ibridazione o comunque una forma di di diciamo, poco, eh, poco ibridazione in realtà tra eh, le, le vecchie piattaforme, quindi ad esempio la televisione, e la radio e internet. Io volevo sapere, nel futuro lei prevede invece una forma di, diciamo, internet riuscirà a soppiantare eh, le vecchie forme di media oppure continueranno diciamo, questa leggera ibridazione che attuale? Se la, fruizio la fruizione di solito determina anche il mezzo, quindi per forza di cose io credo ci sarà un'ibridazione perché eh, le nuove generazioni, anzi usano molto di più internet, neanche sanno cos'è la tv, quindi necessariamente ci dovrà essere un'ibridazione se non un soppiantare in qualche modo, anche se eh, ci si chiede a volte… Se la tv sia come i libri, che tempo fa si diceva si de sarebbero dematerializzati, invece eh, sono ancora molto utilizzati e molto presenti. È una domanda molto interessante. Eh, secondo me l'ibridazione sarà necessaria e la tecnologia determinerà anche eh, quanto l'ibridazione sarà veloce o no, credo. In un... Um... In un suo servizio eh, ha parlato della situazione dei diritti LGBT in Polonia. Eh, il, la domanda è, a seguito della recente svolta politica in Italia, crede che ehm, la, eh, la, diciamo, i diritti LGBT potranno ri, ridursi come la situazione polacca? E, purtroppo già il fatto che il la, la DDL-ZAN non sia passato neanche con il governo precedente eh, ci fa impensierire rispetto all'allargamento dei diritti LGBT in questo paese e sicuramente eh, gli statement, le le, tutto le, quello che è stato portato avanti dalla maggioranza di governo è non di apertura ma di chiusura e di deriva verso la la situazione polacca forse eh, in polonia ci sono delle differenze determinate dal cattolicesimo molto più presente e molto più eh, vicino anche alla politica cosa che in italia eh, oddio dopo dopo il ddl zan e il fatto che è stata scritta una lettera per la prima volta eh, dopo 70 anni è un po difficile una lontananza dell'apparato ecclesiastico dalla politica, però eh, la laicizzazione dello Stato è leggermente più avanti rispetto alla Polonia. E sicuramente però le, le lotte de, de, non solo degli attivisti ma di tutta la società civile dovrà essere forte proprio perché tutti i diritti civili sono un punto critico, come abbiamo visto da alcune affermazioni che sono state eh, dette sin da subito Va bene ringraziamo Chiara D'Ambros eh, per la disponibilità